Ciao a tutti, sono Leonardo Rasso della LR Mobiliare. Oggi siamo a Roma Sud, quartiere Mezzocammino, esattamente a via Ugo Pratt e vi presento una villa su tre livelli edificata nel 2010. L'immobile è stato edificato nel 2010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 dotata di riscaldamento autonomo, aria condizionata, porta blindata e grate anti-intrusione. Le spese di condominio ammontano a circa 100 euro al mese e la rendita cadastrale è pari ad euro 514,23. L'immobile ha come pertinenze una cantina e un posto auto coperto in autorimessa comune. Potete visionare foto, video e planimetrie di questa deliziosa villetta sul nostro sito www.lrimmobiliareroma.it o su tutti i nostri canali social. LR Immobiliare è la tua casa in buone mani.